Ciao a tutti! Oggi prepareremo le farfalle asparagi e pancetta, il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono asparagi puliti e tagliati a pezzetti con gambi e punte separate, pancetta, acqua, farfalle, scalogno, dado vegetale bimbi, olio, zafferano, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta!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 Aggiungere l'olio e lo facciamo insaporire per 3 minuti. 120 ⁇ Velocità 3. Aggiungere i gambi, la pancetta, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 ⁇ antiorario, velocità 1. Aggiungere l'acqua, il dado ed azionare il bimbi per 7 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere la pasta, le punte degli asparagi, lo zafferano, mescoliamo con la spatola e cuocere. Per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, con il cestello al posto del misurino per evitare gli schizzi. La pasta è cotta, impiattare e servire. Farfalle, asparagi e pancetta. Grazie e alla prossima ricetta!